Incredibile sta cosa, raga. Non ha mai fatto la sapicare una volta che cambio strategia. Benvenuti sul mio canale, benvenuti su F1 22 nella carriera di Calogero Bottas. Veniamo dalla catastrofica, sono tutto entusiasta, ma in realtà la catastrofica gara in, eh, in America, al Cota, dove è andato praticamente tutto storto, tra errori della CPU, errori ai box, insomma è successo un casino, ci ho messo io del mio sicuramente, ma c'è tanta voglia di rivalsa per il nostro pilota B banca. Adesso andiamo a fare un recappino della situazione, siamo verso la fine della stagione, mancano tre gare, e ci aspetta la gara del messico che dovrebbe essere tecnicamente una gara se non che su sto gioco su f1 22 non si sa perché ma i livelli sono tutti diversi quindi va a capire se sta gara invece riusciremo o no a fare una bella prestazione dunque per quanto riguarda la posizione in classifica a parte Verstappen che è primo ma ancora non ha vinto il mondiale con Leclerc attaccato dietro e Perez a un punto da Leclerc quindi sostanzialmente quei tre se lo stanno ancora a giocare per il resto c'è Hamilton a 2,31 in quarta posizione poi Sainz, Norris e Bottas il nostro calogero Bottas con 144 punti che secondo me me visto che mancano tre gare alla fine probabilmente finirà proprio in quella posizione lì volevamo recuperare qualcosa su Norris ma da quando ho detto lui ha iniziato a vincere tutte quindi gli ho portato bene sinceramente adesso ce ne andiamo in Messico e vediamo che succede ok ragazzi circuito del Messico il Messico come tutti sanno non piove dal 1932 quindi sicuramente non sarà una gara bagnata porca piove segreto oh. ma io non ho mai visto un messicano con ombrello saluti al cappello per ripararsi dal sole pioggia prevista tra circa 10-15 minuti si sì. beh, la lascio per voi vai subito giro veloce a secco come al solito primo tentativo dai calò almeno soddisfazione Cazzo, cazzo, calò! culo ecco! Primo tentativo, non bruciarlo, era l'obiettivo, ottimo, direi che ci siamo riusciti! Ehi, ragazzi, box tranquilli, eh. Il primo era solo per vedere se funzionava l'antispin, che infatti non funziona! È praticamente vuoto, c'è carburante per meno di un giro! Sì, capitano, ovvio, qui, come al solito! Dai, su, calò! Su, calò! Su, calò! Non ho visto, non ho visto! Non lo sappiamo! secondo cazzo dai cazzo Calogero. peccato però potiamo nella Napoli forse allora raga eh comunque prima fila insomma mo non mi pare il caso da lamentasse però comunque sia sì, in generale direi che non è andata male la qualifica parte primo Verstappen, secondo Calogero Bottas, poi Sainz, Hamilton, Norris, Leclerc, Perez, Ricciardo, Conn e Gasly questa è la top 10 però se noi invertissimo gialle con rosse e poi a quel punto decidiamo se mette le rosse o le rain. Pronto box, pronto box, ci ho avuto un'idea, ci ho avuto un'idea per una strategia super vincente, ma se invertimo le rote, che dite? Ma non staremo a fare una cazzata. Vabbè, rischiamo di fare la binottata. Comunque attenzione perché noi partiamo con le gialle, Verstappen con le rosse, ma Sainz con le bianche. Allora, forse non siamo gli unici pazzi che hanno fatto sta, sta pensata? Parcheggio perfetto! Ora... Eh questa, questa frase me la sono imparata a memoria perché la ah, dice sempre è partenza perfetta che non dice mai! Come cazzo si parte, porca puttana! Ce la faremo! Ce la faremo! Ce la faremo! Sono vado mo... Almeno un lato dalla vista buttiamo dentro. Non so chi c'era qui all'esterno. C'era una Ferrari, mi pare dei Sainz, forse no, era Ricciardo. Comunque, abbiamo perso solo due posizioni alla fine, poteva andare decisamente peggio. Sono passato sia Norris che Perez, che non si sa perché vanno così forte. Soprattutto Norris guardatelo che ha attaccato per e non l'ha passato incredibile c'è Ricciardo qua dietro che è vicinissimo O ci passa Primo l'interno Prima una modalità a sorpasso questa piatutascia con lo stronzo di Ricciardo eh ci passa ci passa ragazzi oh però fa un errore attenzione che il Calogero ci prova a ripassarlo croce e ci riesce adesso gli do la modalità a sorpasso Purtroppo la macchina scivola tantissimo Non me lo sarei mai aspettato che andava così male Perché in qualifica andava una favola Molto meglio di così queste saranno le gomme gialle Non so che sarà Sarà l'acqua, sarà l'aria Sarà il caffè Quello che conta è che sto andando a cagata Ci sembra di vedere pioggia stava tutta la gara senza DRS, porca puttana non mi riusciva a far uscire il certo da questo DRS seccando perlomeno un paio di giri quello che mi fa ride è che noi praticamente abbiamo puntato tutto sulla pioggia come strategia sostanzialmente quindi se non piove a dodicesimo giro siamo fregati Senza contare che sulla pioggia giustamente non abbiamo provato un cacchio Ok Ricciardo però dovremmo averlo sistemato stanno a girare in realtà sui tempi di Perez più o meno 4, secondi. Abbiamo recuperato qualcosa a Perez ragazzi eh che dovrebbe essere pure il giro in cui rientra nei box, in teoria Sì, infatti qualcuno rientra nei box e Verstappen, giustamente rientra da primo perché è la prima guida Eccoli che rientrano tutti e due Fermando per il pit stop. Ottimo così Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DMF No, vaffanculo non cambiamo strategie che siete dei coglioni con le strategie voi per ora allora, sta andando tutto liscio, incredibilmente uh, manzo ho detto tutto liscio come ti nei primi 20 metri in cui ho detto uh, oh, Leclerc è fuori dalla sessione ma guardate che fregatura, se mu fanno a feticare è la fine raga tutto. no, no no no no no no no no Mamma mia, sono riuscito a non prendere niente! Saviticar! gara! E ora sta andando tutto liscio, incredibilmente li Saviticar che faccio? Rientro? Eh no! Sono 9 giri, 9 giri che è rosse, che faccio? Devo mettere le rosse? Mannaggia, non ce l'ho voleva Saviticar, ma guarda che sfiga! Dai rientro, a le rosse, cambiamo tutto! Cambiamo strategia in corsa! Non lo so, sono fatto una cazzata doppia adesso, perché se piove poi non rifare un una pit stop! Cioè non ha mai fatto una safe car, stanno mortacci sua. È incredibile sta cosa, raga. Non ha mai fatto una safe car una volta che cambio strategia... La fa. Safe di gara. Mannaggia, la miseria, non ci voleva, ragazzi, non ci voleva. Eccoli, osana da, osana da, osana da, a da, osana da, osana da, da, da, DRS non c'è, giustamente ora ci vanno tre giri Ok via libera Oh ma quanto vanno questi? Andiamo a dare il sorpasso va? Cerchiamo subito di attaccarli Qui siamo vicini stavolta No che io ho il terrore di aprire il gas DRS abilitato Ripeto, ripeto DRS Ma non ora però stavolta ce la dovremmo fare La dovremmo fare Veniamo tutta a scia Prendiamo tutta la scia su Ricciardo, buttiamo all'interno, cioè buttiamo all'esterno e Ricciardo tira lungo, attenzione, incrociamo la traiettoria, bene così bravo calogero A me mi sembra già di avere qualche goccetta Sì direi che sta a piove proprio qui altro che qualche goccetta Canna piano Infamo casino i hanno vietato il DRS ecco. a causa del maltempo. il DRS Oh, oh, oh, volano pezzi, non so che cazzo mi ha centrato. Forse ho frenato un po' prima perché non riesco mai a vedere il cartello se è dei 100 metri o 150 metri, credo sia stato ricciato. Oh madonna. Raga, io penso che forse sarebbe il caso di rientrare. Scivolano, scivolano. Questi avanti rientrano. Vanno a rientrare? Eh, tocca rientrare per forza, raga. Tocca e ecco, ho rotto l'ala, porca d***** Attenzione alla posteriore, hai preso un po' di danni eh, Ma che... ma ho superato ogni la corsia di boxe sto fio della mignota No, ho preso pure la penalità di 5 secondi Non ho schiacciato il testo, sta succedendo tutto, raga! <ride> che casino Dai, dai, dai Dai, dai, sì, lo so che c'è una penalità, dai cioè, Stavamo giocata male, perché se avessi mantenuto la strategia Senza magari fare subito, cerca di portare Lo spinning sarebbe stato meglio Facciamo pure la, la rotta, ormai ogni gara facciamo con la rotta che non ci cambia. Ma perché non mi ha fatto scont scontata.. Oh l'ho scontata la. La penalità porca zozza! Oh io penso di averla scontata la penalità, allora sono stato fermo lì perché passavano tutti. Attenzione, si è ammazzata una alpine, Alonso! Non gira, non gira, non gira, non gira, non gira, non gira. Mamma mia! senti un rumorino un rumorino rumorino metallico ah, no ma non c'ho l'alettone posteriore c'ho l'alettone posteriore rotto raga ecco perché mi sta a fare così attenzione all'alettone posteriore hai credo un po' di dare giro Eh, ultimo giro ma è una debug clamorosa con 5 secondi di penalità chissà andare io peccato raga peccato questa era una gara dove potevamo far bene abbiamo carburante a sufficienza per altri eh sì, è interessante sta cosa non male che mi hai detto, vabbè sta preoccupa che peccato invece ruote, perché raga, questa poteva essere una gara dove facevamo bene ma questa è l'unica cosa che mi piace di sto gioco che rende comunque credibili le gare nel senso che succedono casini che purtroppo ci fanno finire in quindicesima posizione peccato, peccato, peccato porca zozza e ragazzi, vince Perez, secondo Verstappen, poi Sainz, Ocon, Gasly, Stroll, Schumacher, Guanyu Joe, Ricciardo e Latifi, va chiudo in top 10 incredibilmente con la Williams. Eh, per quanto riguarda noi, siamo arrivati ai quindicesimi, ma per le penalità, perché se no in realtà eravamo noni, ma soprattutto se andiamo a vedere il giro veloce, avevamo girato in un 1.19.3.99 che praticamente è più lento solamente di, eh, di Verstappen, ce ne avevamo per stare davanti, purtroppo avevo pure azzeccata la strategia. Ma ho fatto una bella cacchiata purtroppo, anzi ne ho fatte due perché prima mi sono girato e poi ho deciso di cambiare la strategia che invece era quella giusta, mannaggia a me vabbè andiamo a vedere la posizione in classifica ovviamente continua a non cambiare niente il fatto che Alonso eh, so se sia rigirato non so onde è arrivato ma comunque sta sempre lì a 41 punti mancano due gare c'è sta Brasile e Emirati Arabi sono due gare che mi piacciono tanto però se certo pure questa mi piaceva visto come è andata detto questo ragazzi con replay della partenza sotto io vi ringrazio del tempo che abbiamo passato insieme mi dispiace proprio che so due garette che eh, va tutto storto questa veramente stava performata comunque ragazzi però è andato tutto storto pure stavolta e quindi sostanzialmente si attaccava. Non c'è tanto altro da dire quindi non altro, vi dico nient'altro ragazzi. Se vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Che rosica di oggi all'ultimi giri. Ma ora è zoccata la strategia, ma porca.